a me sai uh, in questo momento vedo solo la tua faccia tu cosa fai in questo momento vedo solo la tua faccia tu lo fai iperbolico sai in questo momento vedo solo la tua faccia cioè, tu fai in questo momento c'è cioè, è un acuto versino umana <ride> in questo momento vedo solo la faccia no? Ti... la comunicazione di servizio. si prega ai gentili signori Echu e Adriano di uscire dalla caverna si sta allagando allora va. stupido dio stupido dio <ride> Sono adri, dio e crepe io. So, so. La trinità! <ride> sono la trinità! In questo momento vedo solo la tua faccia! Adesso fai in questo momento! Dai, te lo tronchi! In, in maniera buffa! Cos'è? Intendi? Qua. Allora, ci sono tante cose. Allora tu fai, più o meno, vai. In questo momento vedo solo. In questo momento vedo Ancora solo. Ancora in questo momento. Ti tronchi il momento! Mannaggia! <ride> Dai! <ride> No, polipetto Vai, vai, vai, dica... In questo momento... La voce è piena? In questo In questo momento mi solo fare... il momento... Devi dire la parola, la devi dire, non la parola momento. Esatto, sempre. Un malware? Un troia Un troia Un troyan? Abbiamo monetizzato Demonetizzato subito. Non c'ero la monetizzazione. <ride> è vero, poverino. Ok, quindi è proprio un'interazione che sta così. Se sì. in questo momento avete solo le. Ma tu dici no? in questo momento! In questo momento avete solo le tue Ma perché non dici la parola a momento? È bella! Mm. Eh, sai dirlo il non ho capito di Yotobi? Adesso se non lo capisci da lui. Non ho capito! Non ho capito! Non ho capito! Questo dovrò, dovrò leggerlo come se fosse. <ride> Un, un, un, un coso dei medicinali eh, che è velocissimo sì, No, no Ti odio <ride> Aspetta Vuoi utilizzare <ride> Non lo so neanche io legge. leggere vuoi, uti vuoi utilizzare le proprietà chimiche Fa, Qua tipo stai, stai conciutando a fare Ho capito cosa vuoi dire Fai, tipo, Vuoi utilizzare le proprietà chimiche delle indoli nei cristalli Per creare una cura Sai come se fosse un po' Per creare una cura contro l'osteoporosi infantile Vuoi utilizzare le proprietà chimiche delle indoli nei cristalli Per creare una cura contro lo spunti... <ride> No, sto andando così bene allora, Adesso no. mi trasformo in Super Saiyan No No No No Non un cazzo, cazzo. Eh, vabbè, non devi vedere Vuoi utilizzare le proprietà chimiche delle indole nei cristalli Per creare una cura contro lo stereoporosi infantile Vuoi utilizzare le Vuoi utilizzare Vuoi utilizzare le proprietà chimiche dei Vuoi utilizzare le proprietà chimiche delle indole Aspetta, nei... ti sei troncato proprietà Proprietà is the new momento Vuoi utilizzare le proprietà chimiche delle indoline nel. ti sei troncato anche adesso, perché? Vuoi utilizzare le proprietà chimiche dei cristalline? Delle indoline, cristalli? Il porco.. porco.. Proprietta! Capito, tu hai capito forse fare il non ho due volte, invece no due volte! Tipo ho capito, fai il no due volte! No, no, no! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no espressione più emozione e tu prima annoiato e poi più emozione l'emozione annoiato, annoiato è un'emozione proviamo con dio <ride> proviamo con dio? Perché quel coltacuti? c'hai cioè, ormai è una libreria di suoni di uri pericciuti si sì. quindi più o meno da dove devi incominciare ad affogare come? <ride> che cazzo mi vuole? Ok, adesso lei si sposti esatto, ma dove si sistemare Ah! che bello stare qui a montare un cappio. Brutto imbecille! quella qui la cena si è freddata, dove cavolo siete finiti?! State parlando con Zangio, il dio del settimo agglomerato, sappiate che non sono interessato a cambiare operatore telefonico Oh, ciao Adri, prima ti voleva crepe, l'ho visto in incavolato nero, il che è strano, visto che è verde Questo è proprio che... Diversamente etero Oh mio Dio, che belli! No, no, no, no il mio gioiello! No! Il mio gioiello! No, no, no, no, no, no, no Il mio gioiello! No! Eh, no! Tu, tu. Aspetta! Mandala! Fai, fai una foto con me e, e ciò cioè a fianco! E mandala su Telegram. No, non funziona! Ci lo il video, okay. No, non lo fare! Ti leggono la mano! <ride> Questo deve entrare in modalità con restrizione. Ragazzi, io cercherò. La prossima volta che rispondi a me o a qualcun altro che ti fa un commento un po' più elaborato del solito per dirti anche una soranzola E tu rispondi con ha ha ha ha Giuro che io incomincio a, a tartassarti il video di, di, segni, di segnalazioni di abuso sui minori Cercherò di rispondere maniera più particolare Hai ragione Però io li leggo i commenti, io li leggo i commenti, tutti li leggo E li metto anche qui Circa 3 a video Credo che vabbè. Il video lo chiudiamo. Basta. È finita. Non voglio sapere più niente. Quindi, signori, ciao ciao. Il video è finito. E ricordatevi. Basta.